Oggi parleremo dei principali usi del gerundio in inglese. Vediamo un po' l'indice. Tutti i tempi progressivi vogliono l'uso del gerundio. Il gerundio serve anche a tradurre i verbi sostantivati, cosiddetti sostantivati perché fanno la funzione di sostantivo in italiano. Inoltre si usa il gerundio dopo il verbo andare quando poi si usa un tempo che indica un'azione. Si usa il gerundio dopo tutte le preposizioni inglesi. Esaminiamo una voce alla volta. I tempi progressivi. I tempi progressivi sono i tempi eh, che si chiamano continuous in inglese, per esempio il present continuous. I'm learning Japanese, sto imparando il giapponese. Il present perfect continuous. I've been learning Japanese for three months now. Imparo il giapponese ormai da tre mesi. Il Pass continues. I was walking home when I met John. Stavo camminando verso casa quando ho incontrato John. Il past perfect continues. I have been walking for an hour when I stopped exhausted. Um, camminavo da un'ora quando mi sono fermata esausta. E il future continues. I'll be waiting for you in front of the cinema. Ti aspetterò davanti al cinema. Vediamo un po' meglio i verbi sostantivati, per esempio. Learning English is not so difficult if I help you. L'imparare l'inglese, l'azione di imparare l'inglese, qua il soggetto della proposizione is not so difficult, imparare l'inglese non è così difficile se ti aiuto. Smoking is bad for your health. Questo lo capite. My mother hates doing the washing up. Mia madre odia lavare i piatti. In questo caso, il gerundio rappresenta il complemento oggetto del verbo hates. We all love sleeping longer on Sundays. Di nuovo, un complemento oggetto. Tutti adoriamo dormire più a lungo la domenica. Dopo il verbo go, quando si parla di azioni. I went jogging before dinner, not before lunch or after dinner. Son, uh, andavo a fare giochi prima di cena. Do you ever go skiing in winter? Vai mai a sciare d'inverno? Come on, let's go dancing. Dai, andiamo a ballare. Si usa il gerundio dopo tutte le preposizioni. In blu le varie preposizioni. She was tired of repeating the same things again and again. Era stufa marcia di continuare a ripetere la stessa cosa. You're very good at baking cakes. Sei bravissimo a cucinare le torte. I'm looking forward to meeting you face to face. Non vedo l'ora di incontrarti in carne d'ossa. In questo caso la preposizione to non è parte di un infinito. È una vera e propria preposizione e si comporta come tutte le altre. Thank you for bringing the wine. Grazie per aver portato il vino.